Buonasera, in questa lezione affrontiamo la seconda parte di teoria che è prevista nel corso, quella sull'architettura degli elaboratori. Noi abbiamo già accennato qualche cosa su questo tema nella primissima lezione per avere una macro idea no, di che cosa ci fosse celato all'interno di un calcolatore elettronico, della scatola di un elaboratore. Oggi andiamo un pochino più in profondità. Chiaramente chi di voi proseguirà poi su un percorso di informatica o di elettronica, queste cose le vedrà molto meglio sviscerate anche nel loro funzionamento interno. Eh, qui ci accontentiamo di avere, diciamo così, almeno un'idea di ciò che succede quando accendiamo il calcolatore, che cosa c'è dentro e qual è la funzionalità e lo scopo delle varie, diciamo così, componenti che troviamo dentro il calcolatore. Usiamo il termine architettura, no? in quanto l'architettura per noi eh, rappresenta L'insieme dei componenti e le interconnessioni tra queste componenti. Chiaramente è un significato molto diverso da, dai colleghi di, di, di architettura, diciamo così, ma dell'ingegneria architettura viene inteso in questo senso. Eh, in particolare, eh, noi vogliamo eh, un pochino conoscere meglio no, cosa c'è dentro un computer, anche per capire un po' che cosa succede quando noi scriviamo un programma e facciamo Run dove, dove va a finire questo programma, cosa significa eh, questo RUN. Eh, noi parleremo di architettura del personal computer tipicamente ma eh, in realtà ciò che diremo si applica praticamente a tutti i sistemi eh, elettronici basati su microprocessore, quindi sia personal computer, laptop, il telefono, eh, il, il microonde, la lavatrice, qualunque cosa abbia al suo interno un microprocessore è composto grosso modo da questi stessi elementi, anche se poi la potenza relativa dei diversi eh, tipi di dispositivi ovviamente varia in funzione della funzionalità e dello scopo per cui quel, eh, quel oggetto è stato progettato. Allora, fondamentalmente eh, noi facciamo riferimento a uno, uno schema no? che possiamo riassumere con questa figura, anche eh, se è estremamente eh, semplificata. Noi abbiamo un calcolatore, che vive no, in un dominio digitale, questo che è indicato qua da, questa, eh, da, questa, da questo contorno tratteggiato. Eh, All'interno di questo dominio esistono solamente numeri, cioè segnali digitali, valori digitali, ossia valori numerici. Eh, ovviamente questo calcolatore eh, è immerso in un mondo che invece è eh, analogico. analogico, quindi fatto di, di, quantità, eh, fisiche, di quantità fisiche che sono rappresentabili, con numeri reali, con valori continui e ovviamente esisteranno dei metodi per far sì che il calcolatore acquisisca dal mondo analogico dei dati e ovviamente se li trasporti all'interno del proprio mondo digitale, queste sono le varie unità di input che se pensiamo a un normale personal computer sono un mouse, sono una tastiera, possono essere il microfono con cui vi sto parlando in questo momento, la videocamera... Che, che ho usato per riprendermi un attimo fa e così via, che vanno, se ci pensiamo, vanno a catturare degli elementi fisici, no? lo spostamento del mouse, la pressione di un tasto sulla tastiera, l'onda sonora al microfono e così via, che sono nel mondo fisico e sono elementi, diciamo così, reali, fanno parte di un valore continuo e li traducono in numeri. Noi sappiamo, ad esempio, che quando premo la lettera A sulla tastiera, questa verrà tradotta in, un una, in una serie di numeri eh, binari che rappresentano, secondo il codice ASCII o Unicode, eh, il, la, la codifica della lettera A. No? Chiaramente per microfono e, e videocamera le cose sono un pochino più complicate, eh, ma il concetto è sempre lo stesso. E così come il concetto totalmente duale e simmetrico avviene eh, sul lato dell'output, sul versante dell'output, dove abbiamo dei dati numerici che in qualche modo vengono tradotti su entità tangibili, all'interno del mondo fisico, quindi vanno a modificare l'immagine che è presente sul monitor vanno a generare il suono che state ascoltando in questo momento di chi vi sta raccontando questa lezione e così via eh, oppure vanno a inchiostrare un foglio eh, su, su una stampante e quindi hanno un, le dispositivi di output di fatto hanno l'effetto di convertire quello che è un segnale puramente numerico, un'informazione puramente numerica in una variante fisica Uh, che viene trasferita nel mondo reale. Perché tutto questo lavoro? Ma perché uh, da questo lato e da questo lato dei dispositivi c'è l'utente, poi in realtà è lo stesso utente che, <ride> che ho disegnato da ambo i lati, um, quando noi siamo al, al, al computer stiamo agendo con le nostre mani sulla tastiera e stiamo guardando il monitor. E noi, poiché noi non siamo digitali, poiché noi diciamo, nel nostro cervello non possiamo elaborare i bit, eh, siamo obbligati ad avere delle unità di ingresso e di uscita che trasformino le informazioni dal formato digitale con cui il calcolatore lavora eh, al formato analogico con cui l'umano lavora essenzialmente. No? E quindi sono una cioè, serie di interfacciamenti, no? di conversioni di informazioni tra due mondi completamente diversi. Poi se io vado un'occhiata all'interno della scatola, quindi dentro questa scatola eh, del, del mondo digitale, eh, ho eh, tutta una serie di, eh, mi scuso per il testo tagliato, di circuiti elettronici. Eh, il calcolatore è fatto di circuiti elettronici eh, che elaborano, sono circuiti che a livello hardware, proprio a livello di circuiteria, elaborano i bit, realizzano i bit. E di fatto ci sono due macro funzioni, no? qui siamo a un livello molto molto eh, alto, semplificato, due macro funzioni che sono la funzione di memorizzazione dei dati e la funzione di elaborazione dei dati. No? Eh, quando, ormai abbiamo già l'esperienza, quando scriviamo un programmino abbiamo bisogno di memorizzare alcuni dati nelle variabili, se no il programma non può andare avanti perché non ha l'informazione su cui lavorare, e poi abbiamo bisogno di scrivere delle istruzioni che leggano questi dati, dalle variabili, ci facciano qualche cosa, qualche tipo di elaborazione e poi risalvi un risultato eh, nuovamente in altre, nelle stesse o in altre variabili. Quindi c'è questa dualità no, tra le funzioni che, eh, che ci servono, eh, che sono alcune funzioni di memorizzazione e altre funzioni di elaborazione. Quindi all'interno del calcolatore poi ci saranno vari circuiti che sono dedicati ovviamente a, a implementare questi vari tipi di elaborazione che ci possono essere e vari tipi di memorizzazione di cui possiamo avere bisogno. Quindi per riassumere le unità di ingresso-uscita, input e output, che spesso no, eh, condensiamo con questa sigla IO input output, hanno eh, essenzialmente lo scopo principale di interfacciarsi verso l'utente oppure dall'utente e fare da ponte la conversione tra il dominio analogico e il dominio fisico, in certo senso. No? e Quindi sono composte sia da circuiti elettronici che da cosiddetti trasduttori, cioè possono essere dei sensori ad esempio come quello del microfono, che sono in grado proprio di andare a misurare, a catturare la grandezza fisica nel mondo fisico, e facendo le dovute conversioni, campionamenti, eccetera, eccetera. Quindi chi di voi studierà in molti corsi di studio si studiano delle discipline che sono legate all'analisi dei segnali vedrà poi in dettaglio che cosa vuol dire andare a campionare un segnale nel mondo reale e poi riuscire ad elaborarlo nel mondo digitale mentre invece la cosa che ci interessa o meglio ci incuriosisce di più è la parte all'interno della scatola quindi la parte di elaborazione che per noi è una serie di circuiti che hanno il compito di eseguire le istruzioni, qualunque eh, siano queste istruzioni di cui parliamo, eh, in realtà saranno istruzioni a livello macchina e, e non, non, solo, non direttamente istruzioni Python, dovranno essere diciamo così, tradotte in un certo numero di livelli. Eh, è quello che spesso viene chiamato microprocessore, cioè una, un circuito che è in grado di eseguire istruzioni eh, una dopo l'altra e quindi alla fine eseguire un programma. È l'unico vero componente all'interno del calcolatore che, non dico che sappia che cosa fa, perché il calcolatore è una macchina quindi non sa mai cosa fa, ma che ha il controllo dell'esecuzione del programma, di ciò che sta succedendo. È il componente più importante interno al calcolatore. Il microprocessore è, sicuro, è di gran lunga il componente più importante, il cuore intorno al quale tutto il resto è stato costruito. Ovviamente l'elaborazione, come dicevamo, non può avvenire in assenza di memoria, in assenza della possibilità di memorizzare informazioni. E memorizzazione che può avvenire a due livelli. Eh, può essere una memorizzazione eh, di tipo, ad esempio, permanente, come quando noi salviamo i dati su, su un disco su un hard disk, oppure eh, può essere una memorizzazione più volatile, che viene usata solamente per la durata dell'elaborazione di un programma quindi vedremo varie due, tipologie, due macro tipologie di, di, di memoria eh, una che è pensata per la memorizzazione a lungo termine ma è distante in qualche modo dalla, dal microprocessore e, tra l'altro il microprocessore eh, a volte viene abbreviato anche con la sigla di microprocessore MP oppure di CPU Central Processing Unit sono eh, due sigle che vediamo relative alla componente di elaborazione del calcolatore e, e all collegato alla CPU, collegato al microprocessore ci sarà della memoria con cui lui può lavorare eh, sono tutte circuiterie che sono a scatola chiusa. se voi comprate un, un portatile eh, vedete lo schermo, vedete la tastiera ma tutto il resto non lo vedete anche se in realtà eh, c'è dentro ed è quello che diciamo, costituisce veramente il calcolatore allora partiamo dal cuore, no? il cuore del, del laboratorio abbiamo detto è il microprocessore che è un circuito eh, elettronico digitale che è quello che esegue tutte le istruzioni le istruzioni del vostro programma Python, le istruzioni del sistema operativo che ne so, Windows ad esempio quando parte le istruzioni di Word quando state scrivendo una relazione le istruzioni del programma di registrazione video che sto usando io in questo momento tutto ciò che il calcolatore fa passa dalle istruzioni, eh, viene diciamo così, trasformato in istruzioni che vengono eseguite tutte e sempre da questo signore, dal singolo, da un singolo componente eh, che è appunto il microprocessore. Che, che istruzioni è in grado di fare? Beh, è in grado di eseguire le istruzioni elementari, quindi di fatto è in grado di conoscere eh, i numeri interi. Mm? Normalmente il microprocessore lavora, conosce già, sa nativamente come diciamo noi in gergo, in hardware, cioè direttamente dentro i circuiti, eh, gestire numeri interi su un certo numero di bit, poi dipende dal processore, 16, eh, 64, 32, eh, 128 in alcuni casi, quasi sempre l'implementazione è in complemento 2, quindi la circuiteria è già in grado di fare operazioni di somma, sottrazione, confronto, moltiplicazione e divisione tra numeri interi in complemento 2 tra numeri reali secondo le codifiche floating point che abbiamo visto diciamo così, nella lezione precedente, quindi normalmente singola e doppia precisione, sono gestiti da tutti i microprocessori attuali, eh, quelli, almeno quelli per personal computer, quelli per sistemi embedded a volte non hanno, la, non hanno la capacità di elaborare numeri reali perché magari non serve, e tutte le operazioni logiche, no? le operazioni logiche sono. Eh, abbiamo visto and or not ma anche il confronto maggiore, minore, eh, tutta la possibilità di scegliere quali operazioni fare quindi diciamo così eh, l'if o il ciclo in qualche modo devono corrispondere a delle istruzioni all'interno del microprocessore delle capacità diverse di questo microprocessore noi non potremmo mai avere un programma che fa percorsi diversi a seconda, no? con dei costrutti di scelta, a seconda dei valori delle variabili se dentro il microprocessore non ci fosse questa capacità di cambiare percorso a seconda del valore di una variabile. Quindi tutto alla fine si riduce alle capacità di questo microprocessore. Ehm, eseguire le istruzioni non è però una cosa banale, no? nel senso che eseguire un'istruzione, la somma di due numeri, è vero che il circuito lo sa fare, ma dove sono questi numeri? Beh, magari stanno nella memoria, allora, un attimo, prima di sommarli devo andare a prenderli dalla memoria. E poi il risultato dove lo metto? beh, me lo tengo dentro la CPU perché magari mi serve subito oppure non mi serve subito, lo metto in memoria, eccetera quindi c'è tutta una serie di circuiteria cosiddetta di controllo hm? eh, questi che sono eh, citati qua, quella circuiteria di controllo che permette al microprocessore di eseguire le istruzioni quindi la macchinetta, la manovella che fa sì che il processore esegua le istruzioni è un po' come se voi aveste eh, una calcolatrice che è in grado di fare le somme ma poi vi manca una persona che pigge sui tasti affinché la somma avvenga. Quindi la persona che pigge sui tasti sa che, deve, che adesso devo fare la somma. E questi sono i circuiti di controllo. Lo ordina alla circuiteria aritmetica la quale fa la somma perché qualcun altro gliel'ha detto. Quindi abbiamo dei circuiti che sanno fare delle operazioni ma di per sé non sanno quando farle e dei circuiti che invece sanno che cosa serve fare e quando ma le operazioni non le fanno loro, ma le delegano o le richiedono a, a un circuito di tipo aritmetico. Quindi anche all'interno della circuitetica del microprocessore ci sono delle parti separate. E poi c'è tutta una parte del microprocessore che ovviamente dovrà gestire le interfacce di questo microprocessore verso le unità di input/output esterne al calcolatore, come abbiamo visto, ma anche verso le unità di memoria che sono dentro il calcolatore, ma fuori dalla CPU. Abbiamo visto questa figura precedente, la memoria sta dentro il calcolatore, il laboratorio digitale, dentro la scatola verde, ma fuori dall'unità di elaborazione. È esterna rispetto all'unità di elaborazione. Quindi l'unità di elaborazione deve parlare con la memoria e parlare con i vari circuiti di input-output, le unità di input-output. Ehm, il microprocessore ha una capacità di calcolo e una capacità di memorizzazione locale anche limitata, no? nel senso che... Ehm, Sa, sa eseguire solamente un certo numero definito di istruzioni e non ha bisogno d'altro essenzialmente mm? eh, poi in realtà con l'aumento la, della miniaturizzazione dei circuiti elettronici nello spazio no, in cui viveva il microprocessore di fatto si è liberato spazio disponibile perché di fatto le, diciamo, quei circuiti diventavano più piccoli e quindi succede che spesso a bordo del, del, del microprocessore ci sia una parte anche considerevole di spazio, quindi di circuiti elettrici dedicati a una memoria aggiuntiva che spesso la trovate sui, eh, sui volantini no? dei, dei, dei, dei prodotti tecnici tecnologici che, che acquistate, la cosiddetta memoria cache eh, locale. Quindi, si mette a bordo del microprocessore anche una certa quantità di memoria più piccola rispetto ai gigabyte che avete sul vostro pc eh, ma che permette di velocizzare le operazioni e quindi far sì che le operazioni aritmetiche possano avvenire su una memoria locale e locale vuol dire più veloce da, da accedere quindi in qualche modo abbiamo raffinato, abbiamo fatto un piccolo passo in avanti rispetto alla nostra figura generale eh, il nostro calcolatore sarà fatto quindi dal nostro microprocessore, dalla nostra CPU e una serie di interfacce verso il mondo di input-output una memoria locale che è la memoria cache di cui abbiamo appena parlato, che serve solamente come aiuto alla, alla CPU, alla parte di processore della CPU, e poi qua ci sarà il resto del calcolatore per cui ci sarà, ad esempio, il resto della memoria. La eh, memoria che sta dentro il calcolatore, ma fuori dalla CPU, eh? fuori dal, dal microprocessore. Quindi il nostro microprocessore. Eh, eh, diciamo così, a rigore sarebbe composto solamente dalla parte di elaborazione ma per ragioni di miniaturizzazione eh, riesce a questo punto anche a integrare a bordo eh, altri tipi di, di componenti ed integrandoli più vicini riesce a avere una prestazione ma maggiore una velocità maggiore, no? perché ovviamente il segnale elettrico meno spazio deve viaggiare è limitato dalla velocità della luce, più veloce può andare Um, anche se stiamo parlando di eh, spazi del, di, di qualche millimetro rispetto magari allo spazio di, di, di diversi centimetri che devono essere fatti per attraversare la scheda del calcolatore quel ritardo lì comunque si conta in, in nanosecondi quindi comincia a pesare e se noi entrassimo dentro questa CPU quindi se questo CPU era il blocco giallo ci entriamo dentro e vediamo com'è fatta è fatta di due componenti a cui prima eh, abbiamo già cominciato ad accennare brevemente, eh, il primo componente è eh, la parte aritmetica. La parte aritmetica che è quella che essenzialmente esegue, è in grado di eseguire le operazioni. Quindi c'è un'unità aritmetico-logica che di solito lavora con i numeri interi e con i numeri con valori, i valori booleani e unità di elaborazione invece in floating point che lavorerà con i float in singola precisione o in doppia precisione che abbiamo visto prima quindi sono dei circuiti che fanno queste operazioni fanno operazioni semplici, moltiplicazioni, somme, divisioni in alcuni casi fanno esponenziali, logaritmi, qualche trigonometrica nella parte in floating point unit dipende ovviamente dal processore quali, quali istruzioni implementa e ovviamente tutto ciò che non è implementato direttamente dall'hardware del microprocessore dovrà essere realizzato via software quindi se io dovessi fare eh, che ne so, una somma tra numeri a 128 bit e la mia unità ermetico logica è in grado di fare solamente somme a 64 bit allora sarò io che via software prenderò due variabili pezzo 1, pezzo 2, di 64 bit ciascuna e, eh, e farò il calcolo a 128 bit emulando via software ciò che l'hardware non è in grado di fare quindi anche, anche l'hardware più, più semplice, più di basso livello è in grado di fare anche operazioni complesse se queste vengono fatte in software. Chiaramente se vengono fatte in hardware stiamo ragionando uh, uh, di un livello di centinaia di migliaia di volte più veloce rispetto alla stessa operazione fatta con l'ausilio del software. Quindi più è potente l'hardware meglio è, chiaramente costa di più, consuma di più, uh, ma rende il calcolatore più veloce, ma uh, chiaramente ciò che non fa l'hardware fa il software e ciò che non fa il software deve fare l'hardware. Si, si complementano, diciamo così, uh, molto a vicenda questi due elementi. Quindi qui ci sono, abbiamo detto, i circuiti elettrici, quando noi abbiamo imparato a fare la somma in colonna in complemento 2, e beh, qua dentro c'è un pezzo di circuito no? che riceve un numero, riceve l'altro numero, è in grado di fare la somma, io lo disegno così schematicamente e sputa fuori un risultato. E qualcuno l'avrà progettato, l'avrà costruito lì dentro. Quindi ciò che noi abbiamo imparato a fare a mano, fa viene fatto direttamente a questo livello, con dei tempi di elaborazione che sono del frazioni di nanosecondo quindi 10 alla meno 9 secondi cose di questo genere per fare un'operazione elementare di questo genere sul calcolatore odierno queste unità aritmetiche o aritmetico log logica quindi aritmetica base e logica e l'unità in floating point fanno operazioni su normalmente su dei valori che sono memorizzati a bordo della, del microprocessore e in una serie di celle di memoria no? che prendono il nome spesso di banco di registri quindi dentro e molto vicino a queste unità aritmetiche ci sono delle celle di memoria diciamo così a 64 bit ciascuna per, per farci un'idea dipende ovviamente dal processore da qual è il parallelismo del processore e quindi se questa somma deve essere fatta deve essere fatta magari tra il valore che c'è in questo registro e il valore che c'è in quest'altro registro e il risultato verrà memorizzato in questo altro registro ancora. No? Ad esempio, questa è un'operazione elementare che la, il microprocessore è in grado di fare da solo. L'unità aritmetico logica prende dei valori, degli operandi, che sono stati memorizzati in celle di memoria locali che prendono il nome di registri, e deposita il risultato sempre nuovamente in questi registri. Eh, ad esempio qui ho, ho disegnato un'operazione che molto spesso nei, nei processori attuali non si può fare perché ho indicato tre registri diversi, due sorgenti e una destinazione, mentre invece nei processori Intel, come quello che stiamo usando adesso sul mio computer eh, le istruzioni supportano solamente operazioni a due registri, qui il risultato deve essere necessariamente messo in uno dei due registri di partenza. Quindi qui ho già ipotizzato un'istruzione un già più complicata di quello che, facciamo, che, che il processore adesso può supportare. Ma non arriveremo a questo livello, eh, ovviamente, in questo corso. Quindi, tutte le operazioni che vengono fatte nel calcolatore vanno a finire dentro quei circuiti logici. Questi circuiti logici possono lavorare solamente, aritmetico possono lavorare solamente su dati che sono memorizzati all'interno dei registri. Tutto questo pacchetto, i registri e le unità aritmetiche, prende il nome di unità operativa. Hm? Uh, operating Unit se usiamo la sigla che si trova uh, normalmente in giro Unità operativa Mentre invece l'altra metà della CPU È composta dalla Control Unit L'unità di controllo L'unità di controllo che di fatto non sa fare niente Non sa fare somme, non sa fare sottrazioni, non sa fare moltiplicazioni Ma sa solo dire all'unità operativa quale operazione deve fare Quindi dirà all'unità operativa Senti, leggi il valore della cella di memoria 8000 e mettila dentro il registro numero 6. Poi prendi il registro numero 6 e sommalo col registro numero 7. Poi prendi il risultato e mettilo nella cella di memoria 12.000. Questi sono gli ordini, i comandi, che l'unità di controllo dà all'unità operativa. L'unità operativa sa fare le cose, ma da sola non fa nulla se non ha qualcuno che gliele dice. Chi è che dice all'unità operativa che operazioni fare è l'unità di controllo. L'unità di controllo dentro di sé sa come si fanno le varie operazioni. Sa che fare la somma tra due numeri significa prendere uno dalla memoria, prendere l'altro dalla memoria, poi dire all'unità aritmetica di fare la somma, poi dire sempre all'unità aritmetica di salvare quel dato, il risultato in un'altra cella di memoria. Questo fa la circuiteria dell'unità di controllo. Decompone le operazioni da fare in una serie di passaggi elementari che l'unità operativa sarà in grado di eseguire uno per uno ed eseguirà uno per uno. I dati non li vede mai l'unità di controllo, vede solamente, sa solamente quali istruzioni deve eseguire e, e, e quindi quali comandi dare affinché l'unità operativa fatta dalle unità aritmetico-logiche, dalla memoria locale, i registri appunto, e dall'unità eventualmente il floating point, possano portare avanti queste operazioni ci rimane ancora una domanda ma chi è che dice l'unità di controllo quali operazioni devo fare? e questo qua è il programma è il software che l'unità di controllo decodifica il software il programma che abbiamo scritto e lo traduce in comandi da dare all'unità metricologica e tra un attimo vedremo un po' il dettaglio di come fa a fare queste operazioni. ok? quindi riassumendo l'unità operativa la parte destra della, eh, della, della figura era composta da circuiti che sanno fare tutte le operazioni in particolare le unità aritmetico logiche numeri interi l'unità eh, in floating point i registri e qui già sta distinguendo tra il registro delle istruzioni e registri dei dati ci arriviamo tra un attimo e eh, alcuni registri con, dei, con degli scopi particolari come ad esempio il registro dei flag Dire, per accennare eh, solo inizialmente l'idea, eh, il registro di flag è quello che si ricorda se c'è stato ad esempio un overflow nell'ultima operazione. No? Quando l'unità logica fa una somma, questa somma potrebbe dare overflow, a chi lo dice se c'è stato overflow? Beh, lo salva, in un, salva un bit, mette a 1 un bit in un registro particolare che contiene tutta una serie di flag che, diciamo così, identificano le varie condizioni di errore. Se confronto se A è maggiore di B, ci sarà un bit nel registro di flag che si ricorda se l'esito del confronto è stato positivo o negativo, quindi se effettivamente era maggiore o minore di B. E, e questo, queste condizioni serviranno ovviamente al software per poter prendere le decisioni opportune. Eh, I registri, quindi, sono una componente eh, importante, perché sono l'unica eh, componente di memoria che è l'occasione, sul microprocessore, ma proprio attaccato ai circuiti aritmetici logici, quindi sono quelli fondamentali per poter fare le operazioni. Eh, e se avessimo un'operazione complicata, no? un'espressione A più B per C diviso K, eh, allora a noi interessa solamente il risultato finale, ma i risultati intermedi ovviamente devono essere calcolati. Allora i registri servono anche come parcheggio per i risultati intermedi che la, che la CPU farà, eh, quindi l'unità aritmetica logica vediamo qua, non vede la memoria non è collegata con la memoria esterna è collegata solamente con i registri quindi ogni dato che entra ed esce dalla CPU, e in particolare entra ed esce nell'unità operativa, deve necessariamente transitare su un registro, lo parcheggio su un registro e poi una volta che è sul registro lo elaboro, quindi sono una, una, un elemento chiave e eh, a seconda del tipo di, di, di processore il numero di, di, di registri a disposizione può essere, eh, può essere minore oppure maggiore e dipende poi dalle scelte che fa il progettista del singolo microprocessore no? processori meno potenti magari hanno un numero di registri più limitato e quindi la vita per chi scrive software sarà un pochino più complicata perché ha meno locazioni di memoria disponibili chi invece ha processori ad esempio quelli di, di tipo RISC ad esempio gli ARM che, avete, eh, che abbiamo tutti nel, nel nostro cellulare eh, hanno invece un numero di registri molto elevato proprio per ridurre il carico sulla memoria centrale e facilitare il lavoro alla CPU. Ehm, quindi noi ci immaginiamo questo banco di registri, qui in questo disegno si ipotizza che ce ne siano 32, ad no? esempio, e fa facciamo l'operazione che ho cercato di disegnare prima, cioè abbiamo l'unità aritmetico-logica, che è in grado di fare varie operazioni aritmetiche, no? viene usata, viene disegnata spesso con questa forma a v, proprio perché da due dati, da due operandi, calcola un risultato unico, a cui qualcuno qualcuno chi, l'unità di controllo, la control unit, ha detto guarda che tu adesso devi fare una somma e l'unità eh, operativa dice ok va bene farò subito una somma la somma tra chi e chi? e beh tra il dato che mi arriva nel primo operando e il dato che mi arriva nel secondo operando e quindi anche qui nuovamente l'unità di controllo deciderà l'unità di controllo deciderà che sul primo operando deve andare a finire il dato del registro 9 e l'unità di controllo deciderà che, il, controllo deciderà che eh, nel secondo operando andrà a finire il dato del registro 8. Che, che valgono 3 e 2? Il fatto che valgono 3 e 2 non lo sa l'unità di controllo, lo saprà ovviamente l'unità operativa, perché questo 3 entra qui, questo 2 entra qui, qui fa, in mezzo ci saranno i circuiti che faranno la somma e uscirà un valore 5. Questo 5 verrà depositato nel registro che l'unità di controllo deciderà e in questo caso è, sarà nel registro che è chiamato dollaro 10 e dentro questo registro quindi verrà memorizzato il valore 5 questo ad ogni singola microscopica operazione avviene tutta questa trafila. qualcuno dice all'unità operativa devi fare questa operazione qualcuno deve, dice ai registri tu manda fuori questo dato oppure tu ricevi questo dato questo qualcuno è sempre l'unità un di controllo ok um... E oltre la maggior parte dei registri, come abbiamo visto in questa figura, contiene dei dati, i dati su cui lavoriamo, su cui facciamo le somme, su cui facciamo la sottrazione, eccetera, ma oltre a questi ci sono anche dei registri speciali. In particolare, no, il registro che già prima accennavamo, adesso conosciamo un pochino più da vicino, è il registro dei flag. È un registro particolare perché non, tiene un, non contiene un dato memorizzato che ne so, in singola precisione, floating point oppure in complemento 2 bensì contiene eh, eh, dei bit che hanno un significato eh, individuale, significato singolo quindi è un, è un registro, diciamo, fatemelo disegnare qua come fosse eh, un, un rettangolo che è fatto ovviamente di tanti bit ma anziché usare questi bit e leggerli in complemento 2 li eh, usiamo singolarmente e quindi ciascun bit avrà un suo significato eh, ad esempio ho un bit che rappresenta z questo bit verrà messo a 1 se l'ultima operazione svolta dall'unità operativa ha avuto come risultato 0 invece verrà messo a 0 se l'ultima operazione svolta dall'unità operativa non ha avuto come risultato 0 poi abbiamo un bit di segno che vale 1 se l'ultima operazione fatta dall'unità operativa ha avuto segno negativo varrà 0 se l'ultima operazione fatta dall'unità operativa avrà segno diverso da 0 abbiamo un bit di overflow spesso chiamato V oppure O ehm, che vale 1 se l'ultima operazione svolta dall'unità operativa eh, ha generato un overflow e vale 0 se invece non ha generato nessun overflow nel caso dei floating point avremo un bit che ci indica l'underflow e così via quindi avremo un registro che contiene un numero binario che noi non andremo mai a leggere in binario, non andremo mai a leggere convertendolo in decimale, eh, ma sappiamo che il singolo bit mi dice che cos'è appena successo. Il registro di flag è uno solo, quindi si può ricordare una sola condizione, quella dell'ultima operazione fatta, per questo dicevo l'ultima operazione, l'ultima operazione, l'ultima operazione, perché quando farò un'operazione successiva ovviamente il, il registro di flag verrà sovrascritto con i risultati di questa nuova operazione. E questo serve all'unità di controllo, in realtà il software, per poter prendere le, le, le decisioni. Quando noi scriviamo if A è maggiore di B, in realtà stiamo dicendo all'unità operativa, no? quando io scrivo if A è maggiore di B in Python, sto dicendo all'unità operativa, senti, prendi un po' il valore di A e il valore di B e fai una sottrazione, fai A-B, così io vado a vedere se il segno è negativo e quindi ogni volta che abbiamo una scelta in un if, in un while, in un for dove devo confrontare dei valori e decidere se andare avanti o no se andare a destra o andare a sinistra ehm, di fatto sto dicendo all'unità di controllo vai a controllare il valore dei flag successivo all'operazione che ti ho appena detto di fare quindi l'esistenza di flag è quello che permette al programma di prendere percorsi di elaborazione diversi alternativi oppure un ciclo per tornare indietro in funzione dei valori dei dati se non ci fossero i flag l'unità di controllo non potrebbe far altro che dare gli ordini uno dopo l'altro alla cieca senza sapere che cosa è successo e quindi non sarebbe possibile fare di fatto nessun programma intelligente in certo senso la parte dell'unità operativa invece se vogliamo è più banale, nel senso che poi in realtà occupa una buona parte dell'ardo e dello spazio perché avere dei circuiti che lavorano su, fare una somma su 64 bit vuol dire che deve avere 64 volte il circuito che fa la somma su un bit. Immaginiamo i calcoli, le operazioni che devono fare sui numeri in virgola mobile, i circuiti che fanno questo sono abbastanza complicati. Però sono parti che a questo punto sono totalmente schiave dell'unità di controllo, sanno fare queste operazioni e quindi sanno sanno prendere in ingresso dei numeri codificati, diciamo in complemento 2, sputano fuori il risultato codificato diciamo in complemento 2 e eh, basta essenzialmente, no? Secondo, e, e fanno l'operazione che l'unità di controllo gli ha chiesto di fare. Mm. Ehm. Le due unità entrambe hanno scopo diciamo così, aritmetico, ma l'unità di floating point, lavorando con numeri reali, ovviamente ha un compito più gravoso, e eh, qui c'è un dato che ci dice che un'operazione in floating point normalmente è dalle 5 alle 50, più veloce, volte, scusate, 5, alle 5 alle 50 volte più lenta eh, rispetto alla stessa operazione fatta su numeri interi quando io faccio A più B e A più B sono interi A va a un certo tipo di velocità perché viene fatta aritmetico logica, se invece A più B fossero dei float questa stessa operazione sarebbe molto più lenta e quindi si preferisce quando possibile, no, lavorare sempre con numeri, con numeri interi ehm, ecco, alla fine arriviamo all'unità di controllo la quale unità l'unità di controllo eh, abbiamo detto che è quella che dà gli ordini dice all'unità eh, operativa cosa deve fare e come fa a saperlo? beh, lo, non lo decide lei ma lo deduce andando ad analizzare le istruzioni contenute nel programma nel programma che esegue, quindi questo programma, è, il nostro, è in generale il livello software. Quindi l'utente di controllo è quello che traduce il software, scritto sotto forma di istruzioni, in comandi da dare all'unità operativa. A seconda di che cosa dice il software, darà dei comandi diversi. Se il software dice fai a più b, dirà all'unità operativa, operativa fai una somma. Se il software dice fai a meno b, dirà all'unità operativa fai una sottrazione. Questa traduzione tra l'istruzione del software e il comando da dare all'unità un operativa è lo scopo principale dell'unità di controllo. Quindi l'unità di controllo cosa fa? Questo è uno schema dell'unità di controllo. Quindi una parte, la parte di sinistra della figura di prima. Questa unità di controllo, abbiamo detto, agisce in funzione del software. Dove sta il software? Il software sta in memoria. La memoria conterrà le istruzioni, ci saranno istruzioni di somma, ci saranno istruzioni di eh, sottrazione, sub, ci saranno istruzioni di confronto, compare, ci saranno istruzioni di salto, jump, sono istruzioni strane, non sono sicuramente le istruzioni che noi conosciamo col Python, ma sono istruzioni molto molto più a basso livello. Il programma è fatto di una serie di istruzioni, una dopo l'altra, che sono il codice macchina, il linguaggio macchina, che è l'unico linguaggio che la nostra CPU è in grado di eseguire. Qualunque altro linguaggio di programmazione deve essere tradotto in quel linguaggio macchina perché solo quello sarà il linguaggio che la macchina, la CPU, è in grado di eseguire. Un programma, però, anche se è stato scritto con istruzioni particolari, strane, eh, è comunque fatto di un'istruzione dopo l'altra. No? E quindi lo possiamo salvare in memoria con le varie istruzioni, una per cella di memoria, ad esempio, e la CPU ovviamente si ricorda qual è l'ultima istruzione che ha eseguito, o meglio, la prossima istruzione che deve essere eseguita. Come fa la CPU a più ricordarselo? Ebbè, eh ha un registro, e questi sono registri interni all'unità di controllo, ecco, eh, non sono gli stessi registri dell'unità dell operativa. Sono registri in più che stanno dentro l'unità di controllo, questo registro che PC prende il nome di Program counter, counter, Contatore di programma, e si ricorda l'indirizzo di memoria, della prossima istruzione da eseguire quindi se il program counter contiene il valore 1301 allora il, il calcolatore andrà l'unità di controllo leggerà la cella di memoria 1301 e leggerà che cosa c'è scritto dentro dopo che ho letto questa cella di memoria di solito viene incrementato questo program counter e quindi dopo punterà alla riga alla cella di memoria 1302 e quindi eseguirà l'istruzione che c'è nell'istruzione nella, nella 1302 e così via. Ma però concentriamoci su questa. Quindi il program canta legge della memoria a un certo indirizzo. In questa memoria ci sarà un dato binario, 1100110101, quello che è, che viene letto e trasferito dentro un altro registro interno unità di controllo, 0110011010, quello che ho è, lo stesso dato che c'era prima in memoria, questo registro prende il nome di registro dell'istruzione o instruction register instruction register registro che si memorizza l'istruzione che deve essere eseguita adesso mm? um... Quindi ci sarà una combinazione di bit che corrisponde in questo caso del disegno che ho fatto è la sottrazione. Quindi se devo, eh, il so chi ha scritto il software ha deciso che a questo punto devo fare una sottrazione. La CPU quando arriva ad eseguire quel punto dell'istruzione legge una sequenza di bit e tra virgolette capisce, e questo capisce lo metto qua, il tra virgolette è questo blocco qua, che metto tra virgolette, capisce che quei bit gli stanno dicendo fai una sottrazione. Quindi questa logica di controllo è un piccolo nucleo di circuiti all'interno dell'unità di controllo della CPU che capisce come sono codificate in binario le istruzioni in linguaggio macchina. Cioè si potrebbe dire che è l'unico pezzo del computer che capisce il linguaggio macchina. Perché vede una sequenza di bit e dice ah questa è una somma, ah questa è una sottrazione, ah questo è un confronto, ah questa è una moltiplicazione. Confrontandolo ovviamente con dei codici predefiniti, perché tutte le istruzioni sono codificate in qualche modo come qualunque tipo di informazione. L'abbiamo visto nella scorsa lezione, deve essere codificato in binario con qualche regola convenzionale che hanno deciso ovviamente i progettisti del calcolatore. E quindi questa logica di controllo cosa fa? Guarda i bit dell'instruction register, non gli interessa che indirizzo di memoria era, gli interessa solamente sapere qual era l'istruzione e capisce che quei bit rappresentano, diciamo, una sottrazione. E allora darà dei comandi, emetterà dei comandi che andranno all'unità di logica, andranno all'unità floating point, andranno ai registri che sono a bordo dell'unità operativa, cioè in generale darà dei comandi per l'unità operativa. L'unità operativa farà l'operazione che deve fare e genererà le informazioni di stato, che sono tipicamente i flag, che vengono restituite all'unità di controllo sulla base del quale eventualmente deciderà eh, qual è la, la successiva che deve essere fatta oppure se, se il dato deve essere salvato oppure no a seconda di come sia andata l'operazione precedente okay? quindi l'interfaccia che informazioni si scambiano l'unità di controllo e l'unità operativa l'unità di controllo manda dei comandi all'unità operativa l'unità operativa restituisce lo stato dei flag essenzialmente all'unità di controllo quindi delle informazioni di stato che dicono com'è andata l'ultima operazione. Eh, e questo è riassunto dalla parola di flag. La logica di controllo sulla base dell'informazione di stato eventualmente può decidere quale istruzione successivamente deve eseguire o quali comandi ulteriormente deve dare all'unità all operativa. Quando tutto questo finisce, incremento il program counter, leggo la parola di memoria successiva, acquisisco il codice binario dell'istruzione successiva, in questo caso sarebbe un compare, un confronto, la logica di controllo lo capisce e darà dei comandi nuovi all'unità un rinventica logica, ai registri, all'ALU, all floating alla, alla Point Unit, e aspetterà lo stato di questa operazione. Poi l'unità di controllo incrementerà il program counter, leggerà la prossima istruzione della memoria, la porterà nell'instruction register, la logica di controllo decodifica l'instruction register, Manderà i comandi all'unità operativa, aspetterà lo stato dell'operazione, poi incrementerà di nuovo il program counter e così via. Cioè, da quando voi date corrente al calcolatore, l'unità di controllo continua sempre, costantemente, incessantemente a ripetere questo ciclo di vita. Eh, beh, questi sono i, i nomi diciamo così, scritti per bene dei vari componenti che, eh, che abbiamo citato prima: il program counter l'instruction register e la logica di controllo, quindi le so, trovate scritti qua, ma questo schema soprattutto invece ci riassume il ciclo di vita di questa unità di controllo. Quindi ogni volta, eh, quando, quando accendo il computer, eh, l'unità di controllo legge un'istruzione della memoria centrale, questa si chiama fase di fetch, cioè preleva, fetch, preleva. preleva una nuova istruzione, capisci l'istruzione, interpreta, decodifica l'istruzione e questo è quel blocchetto che prima chiamavamo logica di controllo no? quindi la parte di fetch diciamo che è svolta da questa parte di circuiteria che conoscendo l'indirizzo di memoria della prossima istruzione da eseguire dà al comando alla memoria di leggere quel dato e lo memorizza nell'instruction nel, nel register poi c'è la fase di decodifica, la fase di decodifica avviene qua, decode, dove prendo il valore che ho memorizzato nell'installazione register, ovviamente la decodifica può avvenire solo dopo che il fetch si è concluso, cioè dopo che ho letto il valore di questa istruzione, e questa logica, questa logica, questo blocco, logica di controllo, eh, capisce, decodifica il significato dell'operazione. E poi c'è il terzo passo che è l'esecuzione l'unità eh, di controllo esegue l'istruzione o meglio fatemi correggere perché è così un po' megalomane fa eseguire l'istruzione cioè l'unità di controllo aspetta mentre l'unità eh, operativa sta eseguendo l'istruzione quindi siamo in questo, in questo punto qua quindi la fase di execute è questa Diciamo così, la logica di controllo dai comandi all'unità operativa, la quale esegue i, co i comandi e restituisce l'informazione di stato all'unità di controllo. Parti diverse dei circuiti che svolgono passaggi diversi fino a quando diciamo, la vera operazione, come abbiamo visto prima, avviene dentro il cuore dell'unità dell operativa in generale, ma sotto comando dell'unità di controllo. La quale unità di controllo, sì sì, lei è il capo, comanda tutti, ma comanda essenzialmente sulla base di, del contenuto della memoria che si trova a un certo indirizzo dato dal program counter. E Il contenuto della memoria è il programma che noi abbiamo scritto, il programma che il programmatore ha scritto, l'ha salvato quando fai i run stai, dicendo, stai salvando il tuo programma in memoria e stai dicendo alla CPU parti col program counter dall'inizio del mio programma e col program counter lui comincerà a leggere un'istruzione dopo l'altra le istruzioni del tuo programma e quindi eseguirà da quel momento in avanti il tuo programma un'istruzione dopo l'altra quindi la, eh, un, la unità operativa è bloccata a vita in attesa dei comandi dell'unità di controllo l'unità di controllo è bloccata a vita in questo ciclo flash, decode, execute che va avanti all'infinito da quando date corrente a quando togliete corrente al, alla CPU lei è in grado di fare solamente questo tipo di ciclo. E quindi leggerà dalla memoria, eseguirà dalla memoria qualunque programma, qualunque programma voi eh, vogliate ehm, fargli eseguire. E questo è il livello basso no, di ciò che succede rispetto alle cose che abbiamo visto, diciamo così, a livello alto, oh, perdone, a livello alto concettuale eh, sui, eh, sul, sui diagrammi di flusso, ad esempio. No? Quindi in un diagramma di flusso eh, possiamo avere eh, le operazioni aritmetiche tra numeri interi, le operazioni aritmetiche tra numeri reali e noi adesso, oggi, oggi abbiamo scoperto che queste sono svolte, sono calcolate da uno specifico circuito oppure da un altro specifico circuito in funzione del tipo di, dei dati eh, Le varie operazioni logiche eh, sui booleani, i confronti sono anche questi svolti all'interno dell'unità ermetico-logica Tutte le volte che uso delle variabili, queste qua comporteranno un trasferimento di dati dalla CPU alla memoria o dalla memoria alla CPU. Tutte le volte che faccio una print o una input, la CPU dovrà ovviamente chiedere di intervenire l'unità di ingresso e uscita, tastiera ad esempio, schermo eccetera, eh, che ovviamente leggeranno stamperanno il dato che c'è in memoria oppure salveranno in memoria dentro una variabile il dato che abbiamo per inserito. Quindi tutte le operazioni di alto livello in realtà le abbiamo potute pensare, immaginare, perché esiste una controparte di basso livello circuitale che è in grado di eseguirla. Quindi sono scatole una dentro l'altra, noi abbiamo un sistema di elaborazione che è fatto da unità centrale, memoria e unità di ingresso e uscita, di input output. Poi ci siamo focalizzati sull'unità centrale e abbiamo visto che l'unità centrale è divisa in un unità operativa e un unità di controllo. L'unità operativa a sua volta è composta da registri, unità aritmetico logica e unità in virgola mobile, floating point unit, mentre l'unità di controllo contiene il program counter, l'instruction register e la logica di controllo per eseguire il ciclo di fetch, decode, execute all'infinito. Molto, diciamo così, riassunto, è una prima visione della gerarchia di blocchi, della gerarchia di funzionalità che ci sono all'interno dell'argo di un calcolatore. Il tutto ovviamente avviene a una certa frequenza, a una certa velocità. È necessario che le operazioni dell'unità di controllo, che sono un circuito, le operazioni dell'unità operativa, che sono un altro circuito, le operazioni della memoria, che sono un altro circuito, la parte della memoria cache che sta sul CPU, una parte della memoria eh, del calcolatore che sta invece fuori dalla CPU ma dentro il laboratore, Devono scambiarsi i dati e in qualche modo per scambiarsi i dati devono sincronizzarsi, devono avere una, una base di tempi comune. Allora, all'interno del calcolatore esiste un segnale particolare, in realtà sono molti a frequenze diverse, ma per ora semplifichiamolo. Esiste un segnale che dà il tempo, dà la temporizzazione. Un segnale, di grosso modo, di questa forma, periodico, che dà dei tic periodici a intervalli di tempo costanti e così i vari componenti si sincronizzano eh, come fa l'unità di controllo a sapere quando l'unità operativa ha finito l'operazione? Beh, beh perché questa operazione avverrà un periodo di temporizzazione durerà l'operazione dell'unità logica durerà un periodo di temporizzazione quindi io ti do i comandi nel periodo 27 e vado a leggere i risultati nel periodo 28 e così via quindi questo segnale serve per far sì che l'esecuzione delle operazioni e il trasferimento dei dati avvenga in modo ordinato, temporizzato e sincronizzato. Okay? Questo segnale prende il nome di clock, cioè l'orologio, l'orologio interno del calcolatore. Il clock può essere misurato, in, ovviamente in, essendo un segnale periodico, posso misurarlo nel periodo, cioè in secondi, in realtà sono in nanosecondi, oppure la frequenza, in hertz, sapete un hertz è l'inverso di un secondo, un ciclo di secondo, e quindi quando voi avete un computer che si chiama che vi dice che, vi dice, no, che va magari a 3,5 gigahertz, ecco, è la frequenza di questo clock. Vuol dire che è in grado di fare 3,5 gigahertz, vuol dire che è in grado di fare 3 miliardi e 500 milioni di operazioni elementari, non di istruzioni Python, di operazioni cine elementari a livello di unità medicologica, in un secondo numero di impulsi di clock in un secondo mi dà la frequenza operativa della CPU è una frequenza costante poi in realtà in un calcolatore ci sono varie frequenze c'è la frequenza della CPU, c'è quella della memoria c'è quella del, dell'input-output che, che sono via via più lente perché devono andarsi a collegare a componenti più lenti ma su questo diciamo così, non, non ci focalizziamo eh, rimaniamo focalizzati sulla, sul clock della CPU sul clock interno dell'unità di controllo che è quello che dà la velocità di elaborazione del calcolatore essenzialmente poi voi sapete che molti calcolatori quando voi eh, non li usate meno rallentano automaticamente il clock per, eh, per risparmiare batteria quando invece cominciate a usare a fare un compito un pochino più gravoso allora in automatico le CPU di oggi eh, diciamo così, aumentano la, la frequenza di clock ma questo è comunque un segnale che rimane quindi non è proprio così costante questa frequenza che pu può essere regolata per scopi di di, di, di equilibratura tra la potenza di calcolo necessaria e la, il consumo di batteria o di, o di energia necessaria ma questo concettualmente non ci cambia il fatto che tutte le operazioni avvengono sempre solo quando il segnale di clock dice adesso, adesso, adesso, adesso e quindi tipicamente, non so, un ciclo fetch, decode, execute probabilmente prenderà tre cicli di clock diversi in un ciclo di clock faccio il fetch, in uno faccio le codifiche in un faccio l'esecuzione e poi ricomincio così da capo poi magari ci saranno alcune istruzioni che sono più complicate e quindi richiedono un numero di cicli di clock maggiore mm? ehm, ovviamente come è rappresentato appunto in questo, in questo esempio nel senso che ciascuna eh, operazione può richiedere un numero di cicli macchina variabile no? eh, un'operazione semplice di logica metricologica c'è cioè una somma tra numeri reali magari mi prende solamente un ciclo di clock quindi un clock Mentre invece, qui in questa tabella, ipotizza che un'operazione sulla floating point unit, quindi la somma o la moltiplicazione di due numeri in virgola mobile, possa prendere 15 periodi di clock. Quindi se io ho il clock, a facciamo il calcolo semplice, a 1 GHz, un miliardo, è un miliardesimo di secondo la somma in, in, tra numeri interi. La moltiplicazione tra numeri reali, se, va, eh, se richiede 15 cicli di clock, allora... Eh, anziché un miliardesimo di secondo impiegherà 15 miliardesimi di secondo, 15 nanosecondi. E quindi ovviamente l'unità di controllo dovrà aspettare un tempo maggiore per, prima di poter procedere alla prossima istruzione, e, eh, ma in ogni caso il tempo è calcolato, è, è regolato da questo segnale di clock. C'è un tempo per accedere alla memoria, c'è un tempo per accedere ai registri, c'è un tempo per, più lungo per accedere alla memoria cache, c'è un tempo molto più lungo per accedere alla memoria a bordo del calcolatore. Eh, qui questo 5, secondo me, è ancora sotto, molto sottostimato, ma sono solamente dei numeri che ci fanno capire che il numero di cicli di clock necessari per fare un'operazione non è costante. No? È uno per le operazioni più semplici, ma può essere più lento per operazioni più complesse, oppure operazioni che coinvolgano dei dispositivi molto più lenti quando io devo eh, mandare un dato, salvare sull'hard disk, o mandare un dato sull'interfaccia su su di rete, oppure mh, leggere un dato da, da tastiera, allora queste sono operazioni che sono molto più lente perché le periferiche coinvolte di input-output sono esse stesse più lente. E se sono più lente della CPU, vuol dire che la CPU dovrà aspettare molti cicli di clock che l'altro gli risponda, perché l'altro non è capace a rispondere in un ciclo di clock solo. E quindi io mi, mi, sa, mi vedrò come CPU... Costretto ad aspettare senza far nulla un grosso numero di cicli clock. Immaginate un programma che debba fare molte operazioni di input/output: eh, se è vero che sono 100 volte più lente di un'operazione aritmetica, vuol dire che quella CPU sarà, starà per il 99% del tempo ad aspettare i canali di input/output. Quindi potete avere una CPU che è potentissima, ma la maggior parte del tempo non sta facendo nulla perché è in attesa di altre componenti del calcolatore che devono eh, diciamo così, fornire i loro dati ad esempio quindi le effettive prestazioni di un computer dipendono dal mix della potenza dei vari eh, elementi del calcolatore stesso quindi non ha senso avere una CPU super veloce e una memoria super lenta no? perché il componente più lento farà aspettare quello più veloce quindi devono essere bilanciate le prestazioni di un calcolatore e anche dipenderà ovviamente dal tipo di programma che sto eseguendo. Se è un programma che fa solamente number crunching, calcolo di numeri, beh, lavorerà calcolo scientifico, lavorerà la floating point unit e la memoria e basta. Un programma che fa, che ne so, codifica video, invece lavorerà molto alla CPU e e l'input/output perché deve leggere o scrivere da disco. E quindi eh, un calcolatore può essere più cioè una determinata configurazione hardware può essere più o meno restante di un'altra anche in funzione eh, del tipo di programma che stiamo cercando di eseguire ecco facciamo adesso ancora un approfondimento eh, sui eh, componenti che stanno dentro il calcolatore ma fuori dall'unità di controllo no? eh, principalmente parliamo di memoria no? la memoria abbiamo detto c'è tutte le volte il software sta nella memoria il dato lo scrivo, e lo leggo dalla memoria eccetera ma eh, poi com'è fatta? Eh, beh, sicuramente perché è necessaria? Innanzitutto perché il programma, il software che l'unità di controllo deve eseguire, che la CPU deve eseguire, eh, deve stare da qualche parte affinché la CPU lo possa leggere ed eseguire quindi ho bisogno sicuramente di una zona di memoria in cui scrivere il programma ma anche eh, perché eh, i dati che devo, su cui devo lavorare devo scrivere da qualche parte e, siano, eh, e, e questa memoria deve essere molto veloce, no? il più veloce possibile per non andare a rallentare la CPU come abbiamo visto nella tabellina precedente, ogni accesso alla memoria eh, diciamo, paga una certa penalità poi esiste in realtà anche la memoria di massa, no? che tipicamente gli hard disk, i dischi a stato solido, le, le, le memorie USB eccetera che mi servono per salvare i file, memorizzare dei dati queste sono viste più come, come periferiche di ingresso e uscita cioè salvo il dato sulla memoria di massa ma questo non è direttamente collegato alla CPU mentre invece la memoria centrale è direttamente collegata alla CPU e è quella dentro la quale possono stare i programmi in esecuzione e quella dentro la quale possono stare i dati su cui lavora il programma in esecuzione e anche qui come tutte le cose c'è un dimensionamento no, di questa memoria che può dipendere da vari tipi di, di caratteristiche io posso avere più o meno memoria, questa memoria può essere più o meno ampia, ehm, e così via. E quindi abbiamo eh, di fatto una sorta di gerarchia di memorie. All'interno del calcolatore non abbiamo un solo tipo di memorie. Abbiamo molti tipi di memorie diverse perché ciascuno di questi si colloca in un punto diverso tra il compromesso efficienza e durabilità del dato. Memorie più veloci tengono i dati per tempi minori, e magari sono meno capienti, ne ho di meno, e costano di più perché sono più veloci. Memorie invece più capienti, possono essere meno costose, ma eh, più lente, oppure molto più lente, eh, ma hanno altri vantaggi come ad esempio il fatto che i dati che scrivo lì non vengono persi se dovessi spegnere il computer, perché altrimenti sarebbe abbastanza antipatico se ogni volta che spensi il computer perdessi tutti i file che ho salvato nella memoria di massa quindi sono varie tipologie di memoria quella più interessante, quella che ci interessa di più dal punto di vista dell'interfacciamento con, con la CPU è la cosiddetta memoria centrale e la memoria centrale è una memoria che è organizzata concettualmente come un'unica matrice come un'unica lunga sequenza di celle ciascuna, immaginate un po' una lista in Python in ciascuna cella ha un indirizzo quindi c'è la prima cella di memoria che è indirizzo 0, poi 1, poi 2, poi 3, poi 4 e ciascuna cella ha un contenuto, solo che a differenza di quello che facciamo in Python, che la dimensione delle liste, la aggiungiamo, le togliamo, eccetera, il contenuto è quello che vogliamo noi, qui è tutto cablato in hardware, sono dei circuiti cablati, e eh, quindi non posso cambiare il numero di celle, e non posso cambiare il tipo di dato memorizzato in ciascuna cella. Quindi una determinata memoria ha un certo numero di celle, Ogni cella può essere letta o scritta indipendentemente dalle altre, questo è il significato di questa frase, minima unità accessibile direttamente, vuol dire che eh, eh, io posso leggere o scrivere un'intera cella di memoria, non posso mai leggere un mezza cella di memoria o solamente un bit, o la leggo tutta o non leggo niente, o la scrivo tutta o non scrivo niente. E queste celle non hanno un nome A, B, C, D, ma hanno semplicemente un indirizzo numerico, che parte da zero e va avanti in funzione di quanta memoria abbiamo installato all'interno del nostro calcolatore. E poi conterrà dei dati, anzi ogni cella contiene un dato, un dato che sarà una sequenza di bit, che potrebbe essere un dato, che ne so, su 32 bit, ad esempio, o su 64 bit. Questo dipende dal tipo di memoria, dal cosiddetto parallelismo della memoria. Il parallelismo della memoria è il numero di bit di cui è composto il valore memorizzato in ciascuna cella di memoria. Ok, qui noi abbiamo questa nostra memoria, che immaginiamo con una sequenza molto molto lunga, di miliardi, se, siamo, se parliamo di giga, sono miliardi di celle, ciascuna cella ha un indirizzo, 3, 2, 7, 8, 4, 3, 2, 7, 8, 5, 3, 2, 7, 8, 6, e così via, e qui dentro c'è un dato binario, disegniamolo in binario, perché io non so se poi questo dato... Rappresenterà un numero intero su 32 bit Rappresenterà un floating point Rappresenterà un carattere Questo lo sa il software O meglio lo sa il programmatore in realtà eh, La memoria, poveretta, lei la memorizza i bit Tutte queste celle hanno tutte lo stesso numero di bit Che è il cosiddetto ampiezza di una parola di memoria Che è il cosiddetto parallelismo della memoria parallelismo, parallelismo c'è scritto qua nel titolo quindi una memoria con parallelismo di 32 bit vorrà dire che ogni cella di memoria contiene 32 bit se una memoria con parallelismo 64 bit vorrà dire che ogni, ogni cella di memoria sarà ampia conterrà quindi 64 bit e così via ok? ogni cella di memoria può essere letta o scritta dall'unità operativa quindi su ordine dell'unità di controllo, l'unità operativa potrà leggere questa cella di memoria e tipicamente la trasferirà in un registro dell'unità un operativa. Quindi è un'equazione quasi sempre vera che i registri dell'unità operativa, dell'operating unit, hanno la stessa ampiezza del eh, parallelismo della memoria. della memoria, cioè se io leggo una memoria che è da 64 bit questa la memorizzerò in un registro che se non sono scemo è anch'esso da 64 bit se io avessi dei registri di unità operativa che fossero più piccoli del parallelismo della memoria, allora vuol dire che ogni volta che leggo un dato devo metterlo in due registri o in tre o in quattro e viceversa se avessi dei registri che sono più ampi del parallelismo della memoria, tutte le volte che devo salvare un dato o leggere un dato che sta in un registro devo fare due, tre, quattro accessi in memoria e eh, Mettere l'ampiezza dei registri e il parallelismo della memoria diversi significa andare a rallentare inutilmente le operazioni, eh? quindi per questo motivo eh, di solito questi due valori, la dimensione dei registri dell'unità operativa, eh, anzi, qui ho dimenticato di scrivere la dimensione, hm, la dimensione. e eh, non quanti registri ho, eh, ma quanti bit ha ciascuno di questi registri. E la dimensione della cella di memoria, detta anche il parallelismo, di solito sono, eh, sono uguali, tendono ad avere lo stesso valore. Ehm, come dicevo, di memoria non ce n'è un solo tipo, ma ci possono essere più tipi diversi eh, e che devono cercare di compensare le diverse, diverse esigenze. Idealmente io vorrei una memoria gigantesca, che non costi niente e che sia velocissima e che non perde i dati perché cosa memorizzo fare se poi invece viene dimenticato ecco non esiste una memoria ovviamente fatta così no? nel senso che noi abbiamo la memoria di massa come gli hard disk i disk allo stato, al, al stato solido che sono eh, mantengono le informazioni per sempre no, indefinitamente una volta che salvo un file su un hard disk non è che questo scompare sono molto grandi costano poco ma sono lenti un hard disk ha un tempo di lettura che è dell'ordine dei millisecondi per leggere un dato millisecondi sembra poco ma prima parlavamo di nanosecondi che era il tempo di lavoro dell'unità operativa allora da nanosecondi a millisecondi c'è un fattore di un milione quindi rendiamoci conto che ogni volta che una CPU vuole, vuole leggere un dato da disco sta fermo un milione di cicli di clock no? quindi è una memoria lentissima però costa poco relativamente e, e, e non perde i dati, e se no, invece parliamo della memoria interna del calcolatore, no? ho comprato un computer con 8 GB di RAM, ecco la memoria RAM cosiddetta memoria ad accesso diretto: allora, questa sicuramente è veloce, molto più veloce, eh, ma non è volatile, cioè non è non volatile. Quindi. quindi è volatile, che vuol dire che quando spengo il computer, ciò che c'era in memoria lo perdiamo. Quando ti, ah, perso, è saltata la corrente, non ho salvato. E cosa vuol dire non ho salvato? Vuol dire che avevo delle informazioni nella memoria centrale che non ho trasferito sulla memoria di massa e le ho perse se manca la corrente. E ovviamente quando io compro un hard disk, oggi compro un hard disk da un terabyte, quindi mille gigabyte, mentre invece la memoria che ho nel calcolatore sarà di alcuni gigabyte, 8, 16. E quindi c'è anche un fattore... 100 no? tra la quantità di memoria centrale e la quantità di memoria di massa perché? Perché? perché la memoria centrale costa di più quindi non è tanto economica e quindi non può essere così grande ma nel frattempo è veloce quindi ogni memoria soddisfa, ogni tipo di memoria soddisfa un'esigenza diversa io ho delle combinazioni diverse in cui tutti i requisiti non riuscirò mai a soddisfare contemporaneamente ma alcuni, alcuni sì e quindi abbiamo memorie veloci che costano tanto ma sono volatili memorie invece non volatili che costano molto poco, molto meno, contanto al bit ma sono molto più lente, molto nel senso di milioni di volte e quindi per questo all'interno di un sistema di, di elaborazione eh, non c'è una memoria, ma c'è una cosiddetta gerarchia di memorie alcune molto più veloci, molto più piccole è molto più costose e le mettiamo vicine proprio dentro il cuore del processore. La memoria più veloce che c'è sono i registri dell'unità operativa, è un tipo di memoria. Di quelle abbiamo visto che ne abbiamo al massimo non so, un centinaio di registri in totale, 100 variabili, pochissime, Cosa ci faccio con quelle per far girare l'intero computer. Poi però sono velocissime, vanno, riescono a tenere il ritmo del clock dell'unità di controllo quindi è l'elemento più veloce che abbiamo a bordo del calcolatore carissimo in termini di, di, di area usata eh, velocissimo e piccolissimo poi abbiamo la memoria cache spesso c'è una memoria cache on-chip cioè direttamente sullo stesso circuito del microprocessore e poi una memoria cache di secondo livello che invece è fuori dal processore ma sempre dentro il computer e poi abbiamo la memoria principale, la cosiddetta memoria RAM, RAM per memoria ad accesso casuale, random access memory. E poi abbiamo la memoria di massa, quindi i dischi esterni. Ciascuno di questi blocchi, no, in questa gerarchia, è tendenzialmente più lento, più grande e meno costoso del blocco precedente noi cercheremo di fare in modo di usare questo imbuto, questa gerarchia per prendere i dati dalla memoria molto grande ma molto lenta e farli arrivare via via alla CPU sotto forma di memoria molto veloce che contenga solamente i dati che servono e questo è lo scopo principale della cache filtrare i dati che servono e portarli più vicini alla CPU vicini non in termini di distanza di metri in termini di velocità di accesso no? quindi magari per accedere al registro mi serve un clock per accedere a una cache di secondo livello mi servono 5 clock per accedere alla memoria principale me ne servono 50 per accedere alla memoria di massa mi servono un milione no? e quindi i dati via via cerco di portarli più vicino alla CPU in modo che la CPU aspetti il meno possibile i dati su cui deve lavorare quindi la progettazione della gerarchia di memoria anche qua è molto, è molto critica anche qua non deve essere sbilanciata perché altrimenti paghiamo molto più caro un componente che poi non riesce ad andare alla velocità che potrebbe andare perché è circondato da componenti che invece non, non stanno al suo passo non sono alla sua velocità quindi non è un singolo componente che fa la prestazione, ma è sempre l'insieme e il bilanciamento di tutti i componenti. Purtroppo se uno vuole fare un miglioramento delle prestazioni deve toccare un po' dappertutto, non basta toccare solamente un pezzettino. Questo schema prova a darci qualche idea numerica no, di quella che potrebbe essere la dimensione della memoria cache, della memoria principale, quindi qualche gigabyte, la memoria cache invece sono qualche megabyte di solito sotto il giga, eh, la memoria flash può essere quindi dischi stato solido mezzo, 512 GB, quindi mezzo terabyte, i dischi ormai sono da oltre, oltre il, il terabyte stesso. E vedete la differenza tra, tra il tempo di accesso, dalla memoria cache di primo livello alla memoria principale, c'è un fattore eh, 50 circa, no? diverse decine, e poi c'è ancora un fattore un milione circa, per andare dalla memoria centrale alla memoria di massa diciamo che qua c'è un muro qua tra le memorie eh, centrali quindi quelle direttamente collegate alla CPU e le memorie di massa che comunque sono eh, trattate come dei, dei, dei dispositivi di ingresso e uscita e quindi richiedono un altro tipo di accesso e quindi un altro tipo di velocità però i, i costi eh, so, sono invece eh, notevolmente diversi eh, scusate qua mancano gli esponenti questo 10-5 sarebbe un 10 elevato a meno 5 ok? 10 alla meno 5 dollari al byte chiaramente non è che compro un solo byte che mi costa 10 alla meno 5 dollari compro magari dei megabyte che chiaramente mi costano decine di dollari centinaia di dollari qui ho un 10 alla meno 8 qui ho un 10 alla meno 9 qui ho un 10 alla meno 10 eh, quindi vedete che anche qua il costo al byte decresce esponenzialmente man mano che mi allontano la cpu quindi cresce esponenzialmente il tempo di accesso, quindi la lentezza, e diminuisce esponenzialmente il costo. La differenza tra memoria centrale e memoria esterna è questa volatilità. Volatile significa che quando tolgo la corrente perdo tutto si cancella, non volatile significa che invece i dati vengono conservati. E questo è uno dei motivi per cui comunque la memoria di massa non volatile ci serve anche se è molto lenta, ma è l'unica cosa su cui possiamo salvare i dati a lungo termine senza rischiare di perderli quando dovessimo riavviare il computer o spegnerlo per qualche motivo. Ecco, tutti questi componenti, quindi la CPU con le sue componenti interne, la memoria e l'unità di ingresso e uscita, in qualche modo si devono parlare tra di loro. E quindi arriviamo all'ultimo argomento che è quello di delle connessioni tra questi elementi. Perché un conto è disegnare uno schemino in cui dice qui c'è la CPU, qui c'è la memoria... Eh, e queste qua in qualche modo si parlano è eh, bravo, capito ma come? su dei fili ma quanti fili sono? come sono organizzati? come sono messi? perché poi ho anche messo l'unità di ingresso eh, che devono parlare con la CPU e poi devo anche mettere l'unità di uscita che devono parlare con la CPU e poi ho anche messo la memoria cache che deve parlare con la CPU e, e, quanti fili ho? come sono messi? allora anche qua oltre a eh, fare le elaborazioni che è il compito della CPU, memorizzare i dati, che è il compito della gerarchia di memoria, ho bisogno di eh, far circolare i dati. E quindi ho bisogno, dal processore verso i vari tipi di dispositivi, di avere un sistema di interconnessione, il più efficiente possibile. Fatto di, eh, di fatto cavi, fili, connessioni e connettori, come sono esemplificati qua sotto, connettori in cui si possono agganciare ad esempio, questo è un connettore diverso, eh, qui ci sono le schede di memoria che hanno un connettore che si possono agganciare alla scheda madre. Teniamo presente che quando io progetto un microprocessore non è che progetto l'intero computer e quindi poi il processore verrà montato su una scheda madre, questa scheda madre, a questa scheda madre aggiungerò delle memorie, aggiungerò delle schede di ingresso e uscita, allora magari tu vuoi tre schede video, a me invece non me ne frega niente le schede video, ma magari voglio più hard disk e quindi il progetto processore non sa esattamente quali e quanti tipi di dispositivi verranno collegati direttamente in quel sist in sistema di elaborazione all'interno di quella scatola. Quindi deve esserci un sistema versatile, eh, espandibile e tutto sommato poco costoso. cioè Non posso pensare che ciascuno dei dispositivi io ho la CPU, poi ho la memoria di massa, poi ho l'unità ingre di ingresso, l'unità di uscita e la memoria cache. E non posso pensare che ciascuno sia collegato con tutti gli altri, eh, perché se a questo punto aggiungo un secondo hard disk eh, ho bisogno di aumentare il collegamento rispetto a tutti, e così via. cioè il numero di collegamenti che teoricamente mi permetterebbero a qualunque componente di comunicare con qualunque altro componente cresce in modo incontrollabile. Quadratico col numero di componenti, e allora avremmo dei computer che sono fatti solamente di interconnessioni in modo esplosivo. no? Mentre invece noi il focus lo vogliamo lasciare sulle, sulla progettazione, sulla elaborazione. Allora, per fare questo usiamo un'infrastruttura di comunicazione condivisa. Non abbiamo un filo che collega la CPU alla, alla memoria, un altro filo che collega la memoria alla cache, un altro filo che collega la cache di input e così via. Abbiamo un'unità, eh, un componente di comunicazione che prende il nome di bus, che è condiviso e trasversale su tutto il calcolatore quindi questo bus di fatto è una serie di fili che corrono da una parte all'altra della scala madre del calcolatore su questi fili si possono agganciare i vari dispositivi magari questa qui è la nostra CPU poi internamente la CPU avrà unità di controllo unità di operativa che comunicano ma internamente al dispositivo qui magari c'è la memoria centrale Qui c'è un altro blocco di memoria perché ho messo un'espansione, qui c'è l'unità di output, qui c'è l'unità di controllo dell'hard disk e così via. Ogni volta che aggiungo un componente io lo aggiungo collegandolo al cosiddetto bus di sistema attraverso dei connettori appositi per le componenti opzionali oppure sono già direttamente saldati sulla scheda madre, quindi direttamente collegati già in fabbrica quei componenti alla, alla, al bus di sistema. Quindi abbiamo questa architettura di comunicazione condivisa. Il vantaggio è che ne ho solo una e quindi posso aggiungere e togliere componenti quando voglio. Ovviamente se la CPU sta parlando, sta trasferendo dei dati verso l'hard disk, il bus in questo momento è occupato e quindi la memoria, se, volesse, se avessimo bisogno di leggere o scrivere la memoria, in questo momento non possiamo perché il bus è occupato. Dobbiamo aspettare che questo trasfer il trasferimento precedente venga completato. No? E questo ovviamente è il costo che devo pagare quando una struttura condivisa Ne ho una, la condivido tra tutti, mi costa di meno Ma poi dobbiamo usarla a turno no? eh, Ovviamente Però visto che poi alla fine il controllo dell'operazione viene quasi sempre dalla CPU è, è sarà la CPU che decide a chi, eh, a chi, dare, a chi concedere l'utilizzo del bus in questo momento, in quest'altro momento e così via quindi essendo che alla fine chi comanda tutto la CPU sarà anche la CPU che decide chi userà il bus, ovviamente secondo la sua logica di controllo, eh, e quindi non si creano poi così tanti conflitti come potrebbe sembrare che tutti vogliono parlare con tutti. Non è che tutti vogliono parlare con tutti, perché tutti semplicemente aspettano i comandi dall'unità di controllo per poter decidere se devono parlare o no. Quindi tutto sommato è una condivisione controllata, ben gestita e sempre in capo alla CPU. Quindi per fortuna questa scrittura BAS eh, permette di produrre no, già dei cosiddetti schede madri, dei backplane eh, standardizzati, eh, senza un costo che aumenti col numero di collegamenti, ma fa, facendo in modo di poter estendere anche successivamente attraverso dei connettori, delle schede aggiuntive, i componenti hardware, soprattutto di input-output in un modo standard, perché a questo punto tu devi semplicemente interfacciarti con quel bus senza dover sapere, senza doverti preoccupare di quali altri dispositivi sono su questi bus. E ovviamente questo lo paghi con un maggior carico di lavoro, con un maggior rallentamento rispetto alla condizione ideale in cui tutti possono parlare con chi vogliono, quando vogliono. Però è una condizione ideale, nella pratica non si verifica mai, quindi è un vantaggio teorico no? rispetto a una cosa che comunque non si potrebbe fare. Um, quindi il nostro, il nostro bus di fatto è una struttura che trasporta un dato alla volta tra una componente e l'altra tra un registro della CPU e una cella di memoria tra una cella di memoria e un'unità di input o di output e così via e è caratterizzato da due valori principali uno è eh, quanto è ampio il dato che trasporta, cioè io sto trasportando un dato da 8 bit, un dato da 16, un dato da 32, un dato da 64 ecco, già pensiamo che forse un criterio di buon progetto sarebbe che il dato che trasporto abbia la stessa ampiezza pari al parallelismo della memoria e abbia la stessa ampiezza pari ai registri della CPU così quando devo trasportare un dato dalla CPU alla memoria lo prendo lo metto intero sul bus, questo viaggia fino alla memoria e lo metto intero dentro una cella di memoria avere un bus più ampio non serve, perché tanto i dati che saranno nella CPU sono più piccoli. Avere un bus più piccolo mi complica tutto, perché ogni volta che la CPU deve salvare un dato, in realtà deve fare due trasferimenti sul bus. Ecco, questa è la prima metà e poi sarà la seconda metà. Quindi normalmente l'ampiezza della memoria, il parallelismo, l'ampiezza del bus e l'ampiezza dei registri della CPU sono lo stesso numero, quasi sempre. E poi c'è una velocità di lavoro, la frequenza cioè quanti dati al secondo io riesco a trasportare su questo bus possono essere trasferiti quindi il bus avrà anche lui un suo clock no? una sua frequenza di lavoro che ovviamente sarà più lenta rispetto al clock della CPU perché ovviamente deve lavorare su distanze maggiori eh, con componenti anche più lenti quindi eh, si tratta di 300 MHz o 600 MHz rispetto ai 3 GHz, quindi magari 10 volte più lento eh, il bus di sistema rispetto al clock della CPU. E questo mi dice quindi quanti trasferimenti al secondo posso fare per un determinato numero di bit per ciascun trasferimento. Quindi va dimensionato bene in funzione di quanti dati devono essere trasferiti e di qual è il parallelismo e la velocità operativa dei vari processori, è inutile avere un processore più veloce con un clock più veloce quando il clock del bus invece rallenta la velocità a cui i dati possono essere mandati alla CPU per essere elaborati oppure i risultati possono essere estratti dalla CPU per essere memorizzati, di nuovo qua il dimensionamento significa bilanciamento in realtà poi questo bus praticamente è diviso in tre no? ho, detto, ho detto che sono dei fili e continua a essere vero questi fili però hanno funzioni diverse. Eh, I principali sono quelli che vengono, prendono il nome di dati. Quindi c'è un bus, un insieme di fili, che trasferisce i dati. Quindi se ho 64 bit, allora vuol dire che avrò 64 fili che costituiscono la parte dati del mio bus di sistema e quindi quando la CPU vuole far sì che un dato dalla memoria venga mandato su un'unità di output eh, dirà a questa memoria di mettere, memoria 1 di mettere una parola di memoria di 64 bit su questo bus dei dati e questa parola, visto che questi sono fili questo bus ovviamente è disponibile a tutti e potrà essere letto direttamente dall'unità di output che lo può prendere ed elaborare qui è dove avvengono i dati dove, dati, dove transitano realmente i dati Ovviamente questi dati qualcuno dovrà dire quando transitano, per chi sono e da chi provengono. Anche qua ci saranno dei comandi di controllo che arrivano, guarda caso, dall'unità di controllo. E quindi l'unità di controllo dovrà emettere dei segnali sul cosiddetto bus di controllo. Il bus di controllo dice, guarda, visto che ho due memorie, adesso il dato lo deve leggere la memoria 1 e la memoria 2 deve star zitta. Questi sono i segnali che viaggiano sul bar di controllo. Qua dicono ai vari dispositivi tu devi intervenire, tu non devi intervenire. Chiedono al dispositivo di input tu hai dei dati, sì, o no, da darmi, quindi ti devo leggere, oppure non li hai e quindi non è inutile che io ti legga. Al dispositivo di output gli chiedono hai finito di mandare fuori quel dato, posso darti il dato successivo, e così via. Quindi sono dei segnali, il bar di controllo, che dicono chi deve fare che cosa, e danno la temporizzazione di queste operazioni per evitare di iniziare una nuova operazione quando quella precedente non è ancora finita. E poi c'è un terzo bus, che è quello degli indirizzi, che soprattutto interviene con le memorie, ma anche in parte con l'unità di ingresso uscita, ma concentriamoci sulle memorie, perché noi sappiamo che quando io devo mandare un dato, devo leggere un dato dalla memoria, è eh, quale? Perché la memoria è magari è fatta di un milione di celle. Quale cella leggo? E eh beh, deve dirlo l'indirizzo l'indirizzo di memoria di l'indirizzo di quella cella di memoria. E come fa la, la, il circuito di memoria a sapere quale indirizzo voglio leggere, avrà bisogno di una certa serie di, eh, di, di bit che contengono l'indirizzo, l'address. Address. address. L'indirizzo di memoria. Mm? E quindi... Alla cella di memoria saprà che deve leggere quella, quella determinata cella oppure che deve scrivere il dato su quella determinata cella. Quindi sul bus dei dati, sul database, viaggiano i dati e questo avrà un parallelismo pari al parallelismo dei dati, della memoria stessa. Sul bus degli indirizzi invece viaggiano appunto, gli indirizzi che selezionano quale cella di memoria sia coinvolta ci saranno tanti più bit di indirizzo quanta più alta è la capacità di, di, memoria, di indirizzamento della memoria che vogliamo dare al nostro calcolatore la, la quantità teorica di memoria che possiamo installare al nostro calcolatore se io avessi per assurdo un, buy, un, un bus di di byte degli indirizzi di 10 bit solamente potrei indirizzare solamente fino a 2 alla 10 celle diverse 1024 e quindi posso anche mettere gigabyte di memoria, ma solamente le prime mille celle possono essere indirizzate, ovviamente non, è, non aveva molto senso. Quindi devo dare un'ampiezza sufficiente all'address bus per poter indirizzare almeno tutte le celle di memoria che ho messo nel mio calcolatore. E ovviamente l'address bus eh, dovrà avere, cioè di fatto se io avessi un certo numero di bit nell'address bus, potrò indirizzare un numero di celle di memoria che pari a 2 elevato all'address bus, no? perché su 20 bit di, di indirizzi potrò indirizzare fino a 2 alla 20 indirizzi diversi, 2 alla 20 cellule di memoria diverse, quindi 1 megabyte, se avessi 30 bit di, di, di address bus potrei indirizzare fino a eh, 4 gigabyte hm? e così via, non 4 gigabyte, 1 gigabyte, eh, su 32 bit potrei indirizzare 4 gigabyte e così via, quindi mi danno l'address bar mi dà un limite massimo teorico a quanta memoria ci posso mettere dentro nel senso che se mettessi più memoria comunque non riuscirei a, a passarle l'indirizzo numerico per poter accedere alle sue celle quindi anche qua e eh, allora se noi vogliamo riassumere no, questo ragionamento in una formula eh, vediamo che la quantità di memoria massima che posso gestire con un calcolatore su una struttura bassa eh, dipende dal numero di indirizzi diversi che posso far viaggiare sul bus, che mi distinguono le varie celle una dall'altra, e il numero di indirizzi diversi non è altro che 2 elevato alla dimensione dell'address bus, del cioè numero di bit di cui è composto l'address bus. Ma poi dobbiamo ricordarci che ogni cella di memoria è fatta da un certo numero di bit, quindi non contiene un bit solo quell'indirizzo, all'indirizzo 12.000 non c'è solo un bit, c'è una parola intera di un certo numero di bit, 32, 64 allora il numero di bit totali che posso memorizzare nel mio sistema è pari al numero, diciamo così, di celle massimo per l'ampiezza di ciascuna cella. Ciascuna cella. Quindi, prendendo dei dati che potevano avere senso vent'anni fa, se noi avessimo, per ipotesi, un address bus da 20 bit, ampio 20 bit e un database ampio 16 bit quindi negli anni fino agli anni 80 modo i calcolatori avevano queste caratteristiche vorrebbe dire che noi abbiamo della memoria, una CPU che ha dei registri a 16 bit i registri abbiamo una, una memoria che ha un parallelismo a 16 bit e questo sarebbe compatibile col fatto di avere un database a 16 bit poi ogni cella quindi avrà 16 bit, ogni cella di memoria avrà 16 bit. Quante celle di memoria posso avere al massimo? Beh, ne posso indirizzare al massimo 2 alla 20. 2 alla 20 perché il mio basso di indirizzo è in grado di veicolare solamente num eh, numeri espressi su 20 bit al massimo. E quindi numeri che vanno da 0 fino a 2 alla 20 meno 1. E quindi la quantità di memoria totale sarà... Eh, 2 alla 20 che è il numero di indirizzi per 2 byte, sono 16 bit, sono 2 byte, quindi sono 2 byte per cella, alla fine avrò 2 eh, megabyte mh? O, eh, o, oppure 16 megabit, no? se vogliamo eh, esprimerlo in bit, dipende chiaramente se lo esprimiamo in bit o in byte, normalmente la b minuscola indica il bit e la b maiuscola indica il byte. Quindi in questo caso posso indirizzare fino a un milione, cioè due alla venti, celle di memoria diverse, ognuna di queste da 2 byte, ossia da eh, 16 bit. Quindi questo ci dà un po' l'idea eh, del legame, della relazione che ci sono tra le infrastrutture di interconnessione, quindi i bassi di un calcolatore e la capacità di memoria direttamente indirizzabile. Qui, attenzione, parliamo di memoria direttamente indirizzabile, quindi memoria interna al calcolatore. Questo prescinde dalla memoria di massa, quindi gli hard disk, il disco allo stato solido, memoria USB, quelle sono fuori da questo calcolo. Sono solamente la memoria centrale del calcolatore, quella che è normalmente è la memoria non volatile e costosa, che è direttamente saldata all'interno, collegata direttamente alla CPU e collegata direttamente al bus di sistema, ai bus di sistema. Le altre memorie, i dischi, essenzialmente sono qua. No? Se io ho un hard disk, esterno, interno, anche interno al calcolatore, per lui è collegato sui dispositivi di ingresso e uscita. Non è collegato direttamente sul bus e quindi non è soggetto alle limitazioni sugli indirizzi che possono essere generati. Quindi anche in questo calcolatore ipotetico che poteva avere al massimo eh, 2 MB di memoria, che è pochissimo al giorno d'oggi, eh, potrei anche avere, potevo avere magari un hard disk da 200 megabyte che è anche pochissimo adesso per, per questi giorni ma però a quell'epoca invece era molto eh, e, e non, non è limitato chiaramente dalla, dalla capienza e dalla capacità del bus e quindi questo eh, per chiudere, per riassumere no, il discorso di oggi lo possiamo riassumere con questa figura che cerca di Darci un'idea di quelli che sono diciamo così, i concetti che abbiamo toccato in questo excursus, eh, un po' rapido ma tanto per avere un'idea, sui componenti principali che troviamo dentro un sistema di elaborazione e sulle loro funzionalità principali in alcuni casi anche sulle loro caratteristiche. Okay? Eh, vedete che sono tutte scatole una dentro l'altra, abbiamo l'elaboratore che essenzialmente è composto da un unico grande bus che a sua volta raccoglie o connette vari tipi di dispositivi. Dispositivi alcuni sono dispositivi di memoria, nella memoria interna, alcuni sono dispositivi di ingresso-uscita, e a cui possiamo collegare scare, video, tastiere, mouse, hard disk, eccetera, sulle varie porte di espansione del calcolatore. Su questo bus c'è un componente più importante degli altri che è la CPU, il processore, eh, che, di cui siamo entrati un pochino più nel dettaglio, vedendo che il processore, oltre eventualmente della memoria cache che ha a bordo, e questa memoria è una versione più ridotta, più piccola, più veloce e più costosa rispetto alla memoria centrale, ehm, può eh, in realtà contiene principalmente la circuiteria della CPU vera e propria, che a sua volta si divide in unità di controllo e unità operativa. L'unità di controllo è quella che gestisce il ciclo, eh, fetch, decode, execute e ricomincia. Che abbiamo visto prima, dà gli ordini. All'unità operativa la quale è composta dall'unità unità logica, unità floating point e i registri su cui quest operazione, questa unità lavora. Registri ovviamente prenderanno i dati dalla cache che li prenderà a sua volta dalla memoria di bassa attraverso il bus, il tutto comandato dall'unità di controllo. quindi questa vista d'insieme cerca un po' di riassumere e fare un po' da punto, punto d'arrivo di sommario di, di, tutta, di tutta questa lezione. Eh, è chiaro che è una prima pennellata, e su ciascuna delle cose che abbiamo toccato, volendo si può approfondire molto e sicuramente chi di voi, diciamo così, lavorerà in, nel campo ICT, sicuramente andrà, a, andrà ad approfondire i vari aspetti, soprattutto legati alla parte del CPU e della memoria, che sono quelli, diciamo così, un pochino più caratterizzanti eh, rispetto alle prestazioni e alle capacità di un laboratorio però per gli scopi, per gli scopi diciamo così, di questo primo corso introduttivo ci tenevamo a darvi un'idea che quella che avete di fronte non è una scatola nera ma dentro ci sono dei componenti ciascuno cioè dei quali ha una sua funzione ha delle sue ehm, scelte di progetto di dimensionamento che non sono per nulla banali no? perché se tu hai un budget fisso devi costruire un certo sistema devi capire quanto spendere nelle varie parti spendere in modo bilanciato in modo che le varie parti possano collaborare in modo armonico e tu non abbia speso dei soldi di più per un componente che poi non può lavorare bene eh, perché ci sono altre limitazioni date da altri componenti. Deve lavorare come un sistema unico e non come componenti separati. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e chiudiamo questa, questo capitolo, diciamo così, numero 2 della, della parte di teoria del corso. Buona serata, arrivederci.